Provate a mettere insieme due paesi lontani come l'America e l'Italia. I sogni di un bambino, un paio di calzettoni arrotolati, un pallone da pallacanestro, una mentalità fatta di tenacia, sacrifici e determinazione e perfino un Oscar. Eppure tutte queste cose che sembra che non c'entrino niente l'una con l'altra hanno un unico grande comune denominatore che porta quel nome per via di un piatto di manzo giapponese. Il suo nome è Kobe. Kobe Bean Bryant. Won't stop till I wear the crown La pistoia che conosciamo oggi è sicuramente ben diversa da quella del 1987, anno in cui Papa Joe passò dalla Viola Reggio Calabria all'Olimpia Pistoia. Joseph Washington Bryant, detto Jellybean, per via di una sua certa propensione verso le tavole imbandite e ad ingrassare il fatto che il figlio porti il nome di un tipo di bue massaggiato alla birra giapponese è indicativo di quanto gli piacesse azzannare cibo. Arrivato in Italia dagli Houston Rockets, prima a Rieti, passando dalla Calabria, Pistoia appunto e Reggio Emilia come ultima tappa del tour italiano, scorrazzandosi dietro la bellissima moglie Pamela Cox Bryant, le figlie Sharia e Shea e il piccolo Kobe, per poi, agli inizi degli anni 90, tornarsene negli Stati Uniti d'America. Ma l'ostinazione, la grinta e la caparbietà che lo hanno portato a diventare un fenomeno si intravedevano Già qui in Toscana, i primi piccoli iniziali scampoli della Mamba Mentality, forse, sono nati qui. Non racconterò la sua carriera, gli anelli, i record, le vittorie e le rivalità. Quelli sono cosa nota. Racconterò invece del Bryant Pistoiese, bambino di 9-11 anni, che sarebbe poi andato a prendersi l'NBA e il mondo intero. La storia di Kobe Bryant è legata, inevitabilmente, a doppio filo con l'Italia. Posti in cui è cresciuto, in cui ha stretto legami, che ha coltivato fino alla fine. Parlava perfettamente italiano. Anche la scelta dei nomi delle figlie. Natalia Diamante, Gianna Maria Onore, Bianca Bella e Capri Kobe denota quanto amasse il nostro paese. Tanto che, a detta di qualcuno che lo ha conosciuto, sembra avesse promesso di volerci tornare e chissà, forse rimanerci. Il piccolo Kobe abitava qui, a Cireglio, frazione collinare della città, un posto semplice e tranquillo, in pieno stile della famiglia Bryant. Papà Joe era l'americano, il campione, il fenomeno. Anche se, a detta di alcuni dei Redskin, il vero spettacolo all'interno del palazzetto era Mamma Pammi in tribuna. Motivo per il quale tanti tifosi, pare, si siano persi un bel po' di canestri del loro beniamino. Eppure, per quanto venissero visti, come delle divinità? A sentire i racconti di chi li ha conosciuti in quegli anni. Erano delle persone splendide, perfettamente integrate nella società e semplici, sorprendentemente semplici. Tra me e Kobe si, si creò questa amicizia. Spesso lui veniva a casa mia mi piaceva moltissimo il pollo fritto della, della mia mamma. Giocavamo insieme un po' a tutti i giochi che fanno i bambini di quell'età, anche se il nostro preferito era, come, come prevedibile, la palacanestro. Kobe era un bambino quasi come tutti gli altri. E non perché fosse americano, figlio di un campione di basket o un ragazzino di colore nell'Italia di metà anni 80. No, no, no, per carità, niente di tutto questo. Le sole differenze tra lui e i suoi goetani erano essenzialmente due. Uno, aveva già capito cosa voleva essere, un giocatore di pallacanestro. E due, aveva già deciso chi voleva essere il più forte tra i giocatori di pallacanestro. Avevamo dieci anni spesso scommettevamo scommettevamo chiaramente non, non soldi e una volta mi disse Giacomo se faccio questo canestro in gancio mi regali la bicicletta e gli disse va bene perché era 20 metri di distanza e lui si passò me lo ricordo ancora la palla dietro la schiena e fece sto gancio e chiaramente canestro per spiegarvi il carattere di Kobe, lui non è che esultò e mi, e mi fece magari la, la, la, la manfrina e si fa fra ragazzini, eh, te l'avevo detto, roba del genere. Ma mi disse: e ora come fa a portarla a Cireglio la bicicletta? La peculiarità poi della nostra amicizia si è vista al tempo in cui lui andò via al primo anno eravamo qui, arrivavamo qui a casa sua e io avevo quasi le lacrime perché stavo perdendo un amico perché non sapevo se l'anno dopo sarebbe tornato. Quindi io firmai una, una t-shirt sua e lui mi firmò questa sciarpa. Ma perché me la firmò? Perché dicemmo prima o poi diventeremo giocatori famosi. A lui è andata bene chiaramente. Su questo campetto, dove tornò e si scattò anche una foto nel 2013, il piccolo Kobe faceva esattamente tutto quello che fanno i ragazzini della sua età. Scherzare tra di loro, ridere, prendersi in giro e giocare. Essendo in Italia il primo sport da cui si partiva era il calcio. Però lì le cose non andavano proprio benissimo. Veniva quasi bullizzato, con queste gambe e queste braccia lunghe e lunghe e niente, finiva in porta. Ma quando il pallone passava dai piedi alle mani, lì era tutta un'altra musica. E non parlava più nessuno. Palleggio. Finta. Arresto. Tiro in sospensione. Ciaff. Palla alla difesa. La sua ricerca ossessiva della perfezione del movimento, dell'efficacia del gesto, è cosa nota. Come quando chiedeva consigli, perfino durante le partite, mentre lo marcava a Michael Jordan. Ma anche questa forma di venerazione verso i campioni, che usava come materiale di studio da cui carpire ogni segreto, ha origini italiane che dire di, di quegli anni? Era il, il fine anni 80, inizio anni 90, e era il periodo dell'esplosione dei camp, eh, l'iniziativa di Dan Peterson aveva cominciato e quindi tutta Italia esplodevano. E noi, l'organizzatore sui monti della, della, del Pistoiese, esattamente Cutigliano, invitava i giocatori più rappresentativi del tempo, tra cui il sottoscritto e anche la famiglia Bryant. Non è che tutta la famiglia Bryant giocasse, il grande Joe Bryant giocava, e quindi arrivava con la moglie e i tre figli, due, due ragazze e Kobi. E negli esercizi che noi facevamo la mattina e il pomeriggio, eh, la cosa divertente era, a parte questo ragazzo Kobi, con questa cesta di capelli, queste braccia lunghe, era sempre molto attento, ma alla fine del, del, del, di questi allenamenti lui mi chiedeva sempre di fare uno contro uno, di giocare contro di me, proprio perché mi vedeva in campo e quindi voleva, voleva vedere cosa riusciva a fare. Io mi divertivo che lo stoppavo sempre perché insomma 12 anni erano quelli gli anni quindi aveva 11 12 o 13 anni non ricordo e mi direttivo a stopparlo, anche si vedeva che aveva delle mosse, questa capacità di palleggiare bene sia di destro che sinistro, di tirare da fuori. Si vedeva già che era figlio di un padre eh, grande campione. Devo dire che mi fa piacere che in un'intervista su Veniti Fair, lo ricordo ancora, lui ricordando l'epopea italiana, ricord mi ricordò me. E quindi che dire, ha fatto la storia dell'NBA, grandissimo giocatore, ecco, non potevo altro che fare che eh, ricordare, ammirare un, un atleta del genere. Ci sono due aneddoti per farvi capire quanto la mentalità di Kobe fosse granitica già a nove anni. Il primo chiarisce la sua vocazione per la vittoria e quanto odiasse perdere. Durante lo stesso camp estivo che citava prima Mario Boni, chiede di fare uno contro uno con il proprio coach. Per inciso, Kobe chiederà di fare uno contro uno a qualsiasi essere umano eretto con una palla a spicchi tra le mani. Il coach, per paura di prendere dal ragazzino, cambia un po' le regole e infatti vince. Kobe ci rimane malissimo e chiederà quella rivincita ogni santo giorno, rivincita che non arriverà mai. La leggenda vuole che si rincontreranno vent'anni dopo a New York e nonostante Kobe fosse già una stella dell'NBA, quando incontrerà il coach gli chiederà ancora una volta quella rivincita secondo chiarisce che se esiste un dio dei cestisti che nel corso della storia di questo sport ha tirato giù una lista di nomi di persone a cui inviare nel proprio patrimonio genetico le stimmate del fuoriclasse ecco quel dio nel suo preziosissimo taccuino aveva assolutamente scritto anche il nome di Kobe 1989 Montecatini torneo Piattelli Papagio è tra gli invitati di questo torneo estivo. Ovviamente con lui c'è la sua piccola e inseparabile ombra cestistica. Il caso vuole manchi un giocatore, così Kobe viene inserito nei 12 per la finale. Ma non solo. Coach Bruno Ialuna si prende la responsabilità di concedergli qualche minuto in campo. Alcuni lo guardano strano. Ma chi? Il bambino? Coach, ma sei serio? Il coach era più che serio era il più bel torneo di basket dell'estate italiana. Giocavano in pratica la formula particolare perché giocavano campioni di Serie A con atleti fino alle serie minori. E la serie della finale, le squadre erano composte da 12 giocatori, io avevo in squadra Joe Bryant e, e rimaniamo in 11 perché un, un giocatore doveva andare giù a fare un provino, giù a Roma e quindi ci sono un posto venire alla finale e noi siamo 11 suo figlio era sempre qui, dico bah, eh, facciamo giocare a Kobe, mettono questa maglia che arrivava alle ginocchia di Kobe, tutto il riscaldamento, la gente guarda curioso questo bimbo che poi c'è già un bimbone e poi giocando alla fine della finale, gli eh, dico ma va, facciamo giocare anche questo bimbo, tanto è un torneo che non è. Io ho un ricordo di un, di, più carico di questa testa che in qualunque discussione sbucava, si metteva lì e ascoltava. E già questo secondo me è un altro indice di intelligenza, uno che si mette e ascolta, perché magari dei bimbi che vogliono entrare, interrompono un discorso da due, lui stava lì e ascoltava tutto. Io mi vanto di aver lanciato Kobe Bryant fra i grandi, Kobe è diventato quella che è diventata, un ragazzo eccezionale, a cui tutti hanno voluto bene e, e si ricorda ancora quelle immagini lì sono preziose, quelle foto hanno fatto poi dopo il giro del mondo e sono finite in biografie, articoli di giornali, servizi e Kobe era Kobe. A difendere su di lui c'è Federico Biagini, detto Ghigo, che in sostanza lo marca con la stessa vigoria che usa quando è sul divano di casa sua a guardarsi la televisione. C'è solo un piccolo problema. Federico Biagini non aveva minimamente fatto i conti con quegli intrecci strani, paradossali e talvolta sorprendenti che la vita ti riserva. Sì, devo marcare un bimbo, 32 anni fa. <ride> Quindi un bel po' di tempo. Succede che... Succede le cose curiose della vita, no? Essere nel posto giusto, nel momento giusto. E succede che alla finalissima sono in campo che Marco, se non mi ricordo male, Claudio Crippa, il play di Pistoia, negli ultimi due minuti del, del, del, della fine del primo tempo, esce Crippa e Coccio di Luna decide di far giocare qualche minuto questo ragazzino. Palazzetto pieno. Ragazzino di 11 anni Bellino da morire, simpaticissimo, che era già famoso ai tempi perché a Pistoia nell'intervallo di partita entrava in campo, si metteva a tirare da lontanissimo, faceva canestro, bambino solare, gioioso. Il problema è che a me mi toccava marcarlo. È importante sapere che sì, era un torneo amichevole, però il torneo si giocava in Toscana. Toscana è il paese dei campanili, nessuno vuole perdere con nessuno. Si gioca la finalissima, quindi grossa tensione per, per, per vincere questa partita. Io tra le altre cose ero in squadra insieme a, a un personaggio famoso a quei tempi via Montecasini, che era Mario Boni, famosissimo, per non voler perdere niente, nemmeno a carte. Ti puoi immaginare la finale del torneo, prima azione, ta ta ta. Li passano la palla e il ragazzino da 6,20 metri e 20, 6 metri e mezzo si alza, tira, anche con bello stile. Ciuff canetto, palazzetto pieno che esplode. Una boccia, un'emozione alle stelle. Dalla panchina, primi mugugni, in campo, prime parole. Tornano in attacco loro, ancora una volta la palla a sto ragazzino. <ride> Sai, io avevo 20 anni, quindi fisicamente prestante, lui un bambino di 11 Cercai un po', no, di incutergli timore. Zero, zero timore, il bambino si alza, tira, ciuff, canestro un'altra volta. Palazzetto impazzito, panchina mia e compagni di squadra, anche loro impazziti, ma all'opposto. Quindi che ti saltano, oh, God, di qui, di là, su, giù, devi fare, devi brigare, cos'è? E io, onestamente, ero abbastanza imbarazzato, non sapevo cosa fare. Perché? Cioè, era una situazione particolare. Tornano in attacco ancora, terza volta, maledetti. Passano la palla al bambino, che si prepara per tirare, lo vedi, no? Cioè carica. E io a quel punto lì, questi che urlano, quelli che urlano, mi avvicino al bambino, ma non per... E semplicemente alzo le mani per difendere. È vero, era Kobe Bryant, ma aveva 11 anni. E io ero Federico Biagini e ne avevo 20. Quindi alzo le mani, lui tira e la palla impatta le mani. Federico Ghigo Biagini diventa inconsapevolmente in quel momento il primo bipede documentato della storia di questo sport ad aver mai stoppato Kobe Bryant. Anche se quella rimarrà la stoppata più fischiata di tutta la sua carriera. Perché il piccolo ha già fatto breccia nel cuore di tutti quanti. Ti puoi immaginare queste 2000 persone quello che fecero in quel momento. Quindi, buh, fischi, cose, ragazzi... La partita continua come se niente fosse accaduto. Io mi rendo conto un po' del, del, dell'assurdo, no? di quello che è successo. Mentre la mia squadra va in attacco, vo verso la panchina, chiamo l'allenatore e dico senti adesso fa una bella cosa, o ci vieni te a marcare lui, o se no mi dici quel che bisogna fare perché io non so più cosa devo fare. Questa è la storia, questa è la storia che, di, di, di quel momento, di quel momento particolare che è un pochino disegnato l'esordio di, di, di, di Kobe Bryant nel mondo dei grandi poi per carità quello che poi ha disegnato lui dopo è, è qualcosa che resterà nella leggenda della pallacanestro mondiale credo. Quel bambino dalle idee chiarissime una volta cresciuto ha fatto la storia del suo sport diventandone icona è stato di esempio per tanti tantissimi ragazzi sparsi per il mondo spingendosi alla ricerca dell'eccellenza nello sport come in altri ambiti ispirandosi a lui e alla Mamba Mentality. Dai 9 agli 11 anni Kobe Bryant è passato da queste strade, da queste palestre, da questi palazzetti. Ha portato con sé pezzi di questa terra, lasciando un pezzo del suo cuore qui, con la promessa che sarebbe venuto a riprenderselo. Il caso, la fortuna, la vita, ha voluto che intrecciasse il suo nome con quello dell'Italia. Lo ha intrecciato così tanto che alla cerimonia di premiazione degli Oscar per il suo cortometraggio Dear Basketball quando ringraziò la moglie e le figlie, lo fece anche in italiano. Era americano a tutti gli effetti, ma lo sentivamo un po' nostro, un po' italiano. Ed in fondo lo era. Ciao, Kobe. Cinque secondi sull'orologio, la palla nelle tue mani. Cinque, quattro, tre, due, uno. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that?